La seconda parte dell'intervista per SportsMall.it, siamo sempre qui col Presidente regionale del Coni Lombardia Oreste Perri e eh, ci chiedevamo appunto, eh, oltre a tutte le cose da preparare in vista del, ormai di, di settembre, che parte la stagione sportiva, eh, quello che eh, è il rapporto che tu vorrai instaurare eh, con il mondo dei giovani che praticano sport e l'avviamento dello sport, lo sport di base. Allora, io credo che, intanto, ci siano uh, diversi ruoli nello sport, uh, per esempio, lo sport formativo, educativo per i giovani, lo sport agonistico per gli atleti che uh, diciamo uh, sono proiettati verso prestazioni di alto livello, e lo sport anche uh, per, come salute, come mantenimento della salute oppure anche come recupero. Cioè lo sport ha un po' una, diciamo, diversi ruoli nella nostra società. Eh, stiamo improntando un buon lavoro eh, sull'attività giovanile, un'attività giovanile che non deve essere improntata sulla ricerca del campione, ma deve essere improntata sulla formazione dell'uomo, dell'uomo che potrà, eh, diventare campione, se vorrà, o potrà essere eh, un, un elemento importante per la società. Eh, un uomo che rispetti le regole, un uomo che abbia una persona, che abbia gli obiettivi chiari, perché una delle cose che si imparano nello sport, oltre a, ai gesti sportivi, e anche eh, si impara a, a vedere gli obiettivi, a porsi degli obiettivi. Se l'obiettivo è chiaro diventa eh, facile impegnarsi e diventa anche bello impegnarsi. Se l'obiettivo è degli altri diventa un sacrificio impegnarsi. Ultimissima domanda, che cos'è essere, che cosa significa essere il Presidente dell'Icone Lombardia? Ma eh, prestare attenzione a tutte le attività da quella scolastica a quella delle federazioni eh, affiancate, non sostituirsi alle federazioni ma affian per, per affiancarle per eh, così poter essere di supporto e, e promuovere lo sport anche eh, diciamo, di, per la salute perché eh, lo sentiamo dire spesso una, buona, una sana alimentazione eh, unita all'attività sportiva previene anche molte malattie, quindi con un risparmio sulla, su, sui costi. Ecco. Eh, allora è importante che il, il CONI segua un po' tutte queste attività e, e, e trovi il modo per poter eh, essere efficace in tutto quello che appunto ho detto. Un saluto agli amici di sportsmall.it. Un saluto e spero di, di potervi incontrare per strada, che mi diciate e magari mi diate anche dei suggerimenti, perché io la cosa non ho la presunzione di chi dice farò sicuramente bene non sbaglierò niente.